Dunque noi abbiamo deciso di intitolare la nuova sala della Biblioteca di Ostia, Raissa Gurevich Kalsa, per tutta una serie di ragioni. Intanto personaggio, un eh, personaggio complesso e affascinante che ha attraversato la storia del Novecento in maniera anche tumultuosa se vogliamo. Eh, Raissa è, era originaria di Odessa, quindi Ucraina, di nazionalità ucraina e aveva sposato anche in giovane età un regista e scenografo russo, Kroll. Dopodiché si era spostata in Europa occidentale, Berlino-Parigi, dove aveva poi iniziato i suoi studi di archeologia alla Sormone di Parigi. E lì anche l'occasione di conoscere eh, Giorgio De Chirico che poi fu eh, il suo secondo marito, prima di arrivare a Ostia dove invece incontrò eh, Guido Calza che era allora il direttore degli scavi e, in extremis, prima che Calza morisse nel 1947 sposò Guido Calza. Quindi una donna molto dire, affascinante da una parte, travolgente dall'altra, una donna però molto seria in ogni in ogni ambito lavorativo affrontato, sia quando appunto era una danzatrice e attrice e a maggior ragione quando è diventata appunto archeologa e una delle più eh, grandi esperte di iconografia antica, di storia dell'arte antica. Ha dato un contributo notevolissimo allo sviluppo della ricerca a Ostia, Reissa Calza muore nel 79 ed è sepolta eh, qui a Sant'Ercolano presso il cimitero di Ostia Antica insieme ai padri della patria, se così possiamo dire, i maggiori eh, studiosi e scavatori di Ostia stessa, che sono peraltro ricordati in una serie di lapidi che sono proprio sopra di me. Quindi eh, oltre a Guido Calza, Dante Maglieri, Italo Gismondi, Giovanni Beccanti, veramente i padri dell'archeologia ostiense non sono. Mancava forse a Ostia l'intitolazione a un'archeologa donna e Raisa Calza è stata appunto una grande archeologa storica dell'arte e quindi abbiamo pensato per questa festività dell'8 marzo del 2022 di intitolare proprio questa giornata Reissa la nuova sala della Biblioteca. Chiaramente il valore aggiunto è anche dato dal fatto che Reissa era ucraina ma che aveva appunto sposato un russo e poi eh, gli italiani. Questo che cosa ci dice? Ci dice che comunque questo è un luogo dove l'integrazione eh, culturale europea è, è un tratto identitario. Eh, Ostia era la porta in antico del, di Roma sul Mediterraneo quindi era già di per sé un luogo di incontro e di commistione fra genti di provenienza diversa etnia diversa, religione diversa, lingua, cultura diversa e lo è tutt'oggi perché comunque da tantissimi anni Ostia ospita le missioni archeologiche degli istituti di ricerca e universitari provenienti praticamente da ogni paese del mondo quindi ci è sembrato insomma, importante che Proprio in questa giornata eh, dell'8 marzo, eh, insomma, in un momento, e in giorni in cui la guerra sta imperversando in, in Europa dell'Est, in Ucraina in particolare, Calzala, eh, Raissa Calza potesse insomma, emergere all'attenzione alla, all di, di chi non la conosce.